Anticipazioni Uomini e Donne, Aldo e Alessia, nuovo arrivo in famiglia. Anticipazioni Uomini e Donne, Aldo e Alessia presentano il nuovo arrivato in famiglia. Si allarga sempre più la famiglia di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, una delle coppie di Uomini e Donne più amate. L'ex tronista e l'ex corteggiatrice sono in attesa del secondo figlio e a pochi giorni dal parto hanno deciso di accogliere un altro esserino nella loro bella casa di Catania. Di chi si tratta? Di un cucciolo peloso che i ragazzi hanno adottato nel canile cittadino. Al cagnolino è stato dato il nome di Rocky e Alessia lo ha mostrato con orgoglio sui social network, foto più in basso. L'arrivo dell'animale unisce ancora di più Aldo e Alessia, già genitori del piccolo Niccolò che ora avrà un nuovo compagno di giochi. Uomini e donne, Aldo e Alessia adottano un cane in attesa del secondo figlio. Da 3 a 5 è un attimo. Lui è Rocchi e da oggi fa parte della nostra famiglia. Al canile è stato amore a prima vista ha fatto sapere Alessia Cammarota su Instagram, presentando così a tutti i fan e follower il grazioso Cagnolino. Una presentazione che ha mandato in estasi tutti i sostenitori dellimprenditrice che si sta preparando per il secondo parto. La nascita del secondo genito il cui nome non è ancora stato svelato è infatti prevista tra fine settembre e i primi giorni di ottobre. Aldo Palmeri e la moglie hanno fatto sapere proprio alla corte di Maria De Filippi che si tratta di un maschio e non vedono l'ora di conoscerlo. Il siciliano è stato fondamentale durante il periodo della gravidanza. Tanto che Alessia lo ha pubblicamente ringraziato sui social network. Diventare genitori fa scoprire forze che non si sapeva di avere e di paure che non si sapeva esistessero ha scritto a corredo di uno scatto che ritrae il marito con il figlio Nicolo. Uomini e donne anticipazioni, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota tra lavoro e famiglia. Non solo famiglia per Aldo e Alessia. I due sono pure soci in affari. Da qualche anno gestiscono il Cape Up, un locale nel centro di Catania. Gli affari vanno a gonfie vele, sono aumentati nellultimo periodo e, molto probabilmente, Palmeri e la Camarota apriranno un altro pub. Siamo molto complici lavorativamente parlando, siamo una forza. Ci impegniamo a 360 gradi per dare il massimo ai nostri clienti ha fatto sapere la giovane.